E bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Clash Royale. Oggi ragazzi, cosa super particolare, andrò a far giocare mio fratello con il mio account e gli farò arrivare a 4.000 coppie raga perché lui è veramente mostruoso su Clash Royale. Quindi ragazzi, oggi non io, giocherò io, giocherà mio fratello. Lasciate un like per portate fortuna Detto questo raga, io do passo la linea a mio fratello e noi ci si vede in un prossimo video. Ciao ragazzi! Eccomi qui ragazzi, sono Tommaso il fratello di Davide e oggi siamo nel suo account per provare ad arrivare a 4.000 coppie Questo è il deck che gli ho consigliato io, purtroppo le carte sono di livello basso Però io con questo deck mi si trovo molto molto bene, quindi se lo volete anche voi, eccolo qui Ve lo lascio un attimo, direi di non perderci in chiacchiere e andare subito a giocare allora, guardiamo fuori, livello 9, già un livello inferiore a noi, direi di partire con gigante elettrico difensivo, allora ti dirò, a me non è che, non è un problema quello, non è un problema perché per me mi può fare anche la torre, il problema è che ora lui si deve difendere. Ah. Ok, ho capito che deck c'ha. Ho, ho capito che deck c'ha. Però gli faccio molti hit in, in entrambi le soldi. Va bene, va bene, va bene. Lì la Tesla è un po' sacrificata però. Ci può stare. Le sue torri sono entrambe a poca vita. Una la vorrei fare con una fireball. Easy, però non lo farò ok ci può stare ci può stare se metterò una hit ancora me ok ok domatore di cinghiali nella parte di destra questi non mi preoccupate e let's go due torri fatte qua faccio così così il gran cavaliere non so come difendermelo devo cipare ok, ho, ho cipato bene guardate lì la torre, guardate lì la torre e... ragazzi ho vinto, sono troppo forte troppo forte, troppo forte. più 29 coppie e andiamo a 3900 1971: In teoria, un'altra battaglia. Si arriva alle 4000. E non faccio niente. Comunque, ragazzi, io avevo intenzione, a di fargli anche un altro deck. Ma ci penseremo dopo e andiamo a fare un'altra battaglia. Intanto, vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel like e un'iscrizione. Mi raccomando. Che tra poco davide arriverà ai 15.000 iscritti ok lui parte con un boia mi va benissimo così buttaci anche chi chi beffe mi va benissimo qua mi ci butterò gli scheletri mai ormai sono troppo esperti anche questo è livello 9 eh? quindi siamo anche avvantaggiati non l'ho capita e ora ragazzi si attacca si attacca e lui si difende con una principessa i danni ci sono la torre si è fatta e direi di ripartire nella torre di destra quindi la sacriati. e io faccio tanti danni a quella torre Tesla difensiva Guardiamo, lui cosa fa. Io, nel caso, ce l'ho da dischettare. Che. Mm, uso. Uso. Sì. Ho fatto bene perché ora lui ha sprecato la tronco. Che doveva buttarmi nei barbari scelti. Pur di difenderli, ci butto anche una scala. Almeno, ragazzi, abbiamo fatto una to due torri. Lui ne ha fatte zero. Stiamo giocando alla perfezione, Fireball, per togliere il tutto. Qua, nessun problema, barbari scelti. E noi cioè, abbiamo un botto di Lysir rispetto a lui, che l'ha sperato un bel po'. Vabbè, tanto ormai la partita è vinta. Proviamo a fare le tre corone. Non ci sbaglio Va bene ragazzi Vinta anche questa Mi sembra Che sa arriva a... Baule leggendario Incredibile Baule leggendario E 4000 coppe La provocazione è bellissima E raga un baule leggendario Baule leggendario Non so se aprirlo in un prossimo video se lasciate 100 mi piace a questo video ragazzi vi porterò nel mio account e se ne verranno di belle ve lo posso assicurare e io direi di andarmi a fare un'altra partita 4.000 coppe spaccate però non mi accontento voglio farlo un altro Il livello 10 va bene ci può stare e il boscaglio raga ha fatto un botto di anni però non ci sa un bel attacco dall'entrambe le parti Ciro velocemente la scarica tac. lì mi fa tanti da lì mi fa tenca ogni cosa però però proviamo così proviamo così la tesla de la devo sacrificare per forza mi fa una bella hit eh, raga per forza per forza di cose ok devo messo il boia nella parte di destra dei rovi morti qua faccio di così la scarica aspetta buttarla la posso e ragazzi, siamo messi bene. Siamo messi bene. Posso fare di così? Posso fare così? Vai, ci siamo difesi anche questa volta. Ma guarda, fammi pure la torre. Fammi pure la torre. Fammi cura la torre, a me non mi frega niente Qua, no, ok Mi ha tirato una Io ti vado nelle tre torri centrali E poi... Oh cazzo, no, non mi sono accorto, non mi sono accorto, dio. Gli sclerini Non c'ho io credo devo rifarla ok non ho capito perché ha tirato sto razzo inutilmente tesla in difesa vabbè raga prima sono stato un coglione prima l'ho persa la coglione lui sta sprando di serra se non butta qualcosa mi sa che ha quittato perché. non lo so infatti raga ha acquittato non butta niente noi possiamo vincere questa partita vabbè raga penso di essere arrivato a 4.000 coppie Guardiamo quante volte ci dà. 30. 4001, mi sembra. Sono così. 4001 a Ragazzi, io, visto che c'è la chiave del baule, vi apro questo baule leggendario. Ma voi dovete lasciare un bel like. Usiamolo, la chiave del baule. Che leggendario ci dà. Attenzione. Per mastino lavico per, per mastino noi! Labico. Mastino, mastino lavico per noi! Ragazzi, tutti sotto ne aumenti hashtag mastino lavico per noi! Tra l'altro, vi mancava. Così a caso. E va bene, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e mettete la campanella su tutte: importante. 100 like, vi li porto sul mio account che ho ben 5400 coppe e lì si terranno le 5500. Quindi ragazzi, io vi mando un saluto da Tommy, è tutto. Bella raga.